ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi che ci permetterà di duplicare questa lgrh rh 8 che avete appena visto in garage allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci aiuta una sessione sola inviti ma non creata da noi ma creata dal nostro amico e il centro operativo mobile Dobbiamo essere anche presidenti del Motorcycle Club per fare questo glitch in maniera tale da facilitare tutti quanti gli spostamenti che dobbiamo fare. Il nostro amico ugualmente dovrà eh, richiamare il suo centro operativo mobile e dovremo andare in un posto abbastanza largo ragazzi. Poi potete farlo dove volete, liberissimi di farlo dove volete, però il, questo glitch produce dei bug abbastanza strani e quindi potrete anche avere degli effetti indesiderati quindi io consiglio mettetevi in un posto abbastanza largo sia voi che il vostro amico con il centro operativo a questo punto ragazzi andiamo a raggiungere il mio amico che è in un punto della mappa non è necessario farlo dove lo sto facendo io potete farlo dove volete ragazzi è a vostro rischio e pericolo se lo fate in un punto stretto perché magari il centro operativo ve lo potrete ritrovare in maniera strana poi alla fine del video capirete il perché allora, detto questo voglio precisare che non c'è bisogno di una targa personalizzata per fare questo glitch perché tutte le auto che noi andremo a duplicare prenderanno le targhe delle LG che useremo per sostituire i cloni quindi potete stare tranquilli che non ci sarà bisogno di, di avere delle targhe personalizzate con questo glitch una volta raggiunto il nostro amico, che cosa dobbiamo fare? Sganciamo la motrice dal rimorchio per, ev per evitare eventuali bug che ci saranno dopo e siamo pronti a fare il glitch ragazzi. Quindi, che cosa dobbiamo fare noi? Avendo la LG eh, già pronta dentro il nostro centro operativo, dovremo salire dentro al centro operativo. E, eh, pigiare triangolo per salire in auto e tenere premuto r2 acceleratore in maniera tale da far buggare eh, l'accelerazione che noi non avremo il controllo della macchina in pratica la macchina andrà per cazzi suoi e noi non avremo il controllo a me per esempio adesso non è riuscito perché io ho il controllo della macchina quindi vado a rientrare e vado a ripetere il bug ragazzi non mi dite che non riuscite a fare sto bug perché è un bug che vi è riuscito parecchie volte ultimamente nel corso di tutti i glitch Quindi salite, premete triangolo per salire e tenete premuto R2 fino a quando non uscite fuori Come vedete l'auto è ingovernabile, va per i cazzi suoi A questo punto ragazzi il prossimo passaggio Diventate presidenti e rimandate l'auto in deposito Dopodiché, che cosa dovete fare? Chiamate il meccanico e richiedete la LGRH8. Io avevo la lgrh 8 Custom, la retro custom nell'alta Street, quindi richiamo la mia LG retro custom dall'Alta Street, che sarebbe il garage da dove siamo partiti. Quindi eh, il nostro amico a questo punto dovrà aiutarci. Noi dovremo dirgli dove è eh, la nostra auto perché non potremo guidarla e sarà solo lui che potrà guidare l'auto in questo momento e ce la dovrà mettere dietro al centro operativo mobile ragazzi perché noi non potremo guidare come avete visto siamo buggati e per sbaggarci eh, eh, è un po' un casino insomma. Quindi a questo punto il nostro amico ci metterà l'auto davanti al centro operativo mobile o meglio dietro. Sul portellone posteriore vi faccio vedere ragazzi che io salgo in auto ma mi butta fuori questo perché perché sono buggato quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare andate dalla parte del guidatore aprite lo sportello e cominciate a spammare freccia a destra ragazzi pam pam pam freccia a destra e poi quando vi appare il messaggio premete x in maniera tale da poter entrare nel centro operativo mobile a questo punto avrete una schermata di caricamento infinito e qui il nostro amico che ci sta aiutando dovrà uscire dalla sessione andrà in modalità creatore e uscirà dalla sessione non appena il nostro amico sarà uscito dalla sessione noi ci sbagheremo e vedremo cominceremo a vedere dei bug strani tipo quelli che sto vedendo io l'unica cosa che dovremo fare è suicidarci ragazzi e passiamo al passaggio successivo a questo punto dobbiamo recuperare la nostra LGRH8 che abbiamo usato per fare il glitch per continuare il resto del glitch ragazzi a me mi ha spawnato in culo al mondo però comunque non è un problema come state vedendo ragazzi quello è il bug di cui vi dicevo io Può capitare che c'è questo genere di bug, come può capitare che la il centro operativo mobile rimanga fisso, fermo, senza, senza muoversi. Io adesso sto correndo dietro al centro operativo mobile, quindi se vi capita questo genere di bug, eh, cercate comunque di, di sbaggare il centro operativo mobile. Io adesso eh, cercherò di dare una botta con, eh, con la motrice al centro operativo mobile in maniera tale da cercare di, di sistemarlo a mio vantaggio comunque come vi dicevo ragazzi non è detto che sempre eh, accada questo bug eh, può anche accadere che il centro operativo mobile rimane fermo immobile senza nessun problema o che magari vi spawni in un altro punto sempre vicino però in un altro punto io adesso tento di entrare L'unica cosa che dovete fare ragazzi è entrare dentro il centro operativo mobile se vi succede una cosa del genere ragazzi che vedete il centro operativo mobile e il pallino è a terra l'unica cosa che dovete fare è vi avvicinate al pallino azzurro e premete la freccia destra una volta fatto questo eh, dovete premere e rientrare un'altra volta uscire e rientrare in maniera tale da poter salvare l'auto che abbiamo duplicato ragazzi in questo caso la nostra lgrh 8 che ha già cambiato Targa. A questo punto. L'unico passaggio che ci rimane da fare è ritornare nel garage da dove siamo venuti. E riposizionare la nostra LGRH8 al proprio posto. Quindi adesso andremo a vedere che ci sono due LGRH8 dove c'era la LGRH8 gialla, adesso troveremo un'altra LG Retro Custom, come vedete e il glitch è riuscito per eh, rifare il glitch dovete fare tutti quanti i passaggi che avete visto nel video il glitch è abbastanza semplice ragazzi ho cercato di portarvelo il più semplificato possibile detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti